Meditazione sull'immondizia. Mi trovo in un parco pubblico dove, assieme alla bellezza della natura e al canto degli uccelli, ogni tanto emergono anche questi cumuli di immondizia. Al di là delle considerazioni sulla gestione del parco, penso che questo sia un, una visione di grande insegnamento per noi questa immondizia che la nostra società produce è sempre presente ogni tanto emerge come in questi modi ma anche se viene nascosta è una parte molto importante della nostra società ma anche di noi stessi In noi stessi c'è la bellezza, c'è il bene, c'è la generosità ma c'è anche l'immondizia. Dobbiamo fare i conti con questa immondizia e con l'immondizia che è in noi. Abbracciare noi stessi nella nostra interezza significa anche abbracciare l'immondizia che è in noi.